La musica è sempre stata la tua passione. Ti piace ascoltarla oppure crearla? Benissimo, allora hai sicuramente sentito dire che la musica è un potentissimo strumento psicologico e che se saputo sfruttare al meglio, puoi utilizzarla per migliorare le tue capacità esponenzialmente. Tranquillo, neppure io all'inizio ci credevo ma quando mi sono ritrovato ad ottenere gli stessi risultati tutti buoni a scuola ma impiegando un quinto del tempo che impiegavo prima a studiare arrivando a preparare buone interrogazioni in quinto liceo scientifico e ti parlo di aver preso 8,5, e mezzo, 9, con appena un'ora di preparazione due giorni prima. Tutto grazie ovviamente ad un'ottima organizzazione, all'alta attenzione in classe, nonché alla musica che stavo ascoltando mentre studiavo. Ma adesso passiamo al computer, così ti spiego più nel pratico come usufruire della musica in questa maniera. Eccoci qua su un browser vuoto, adesso voglio mostrarti il primo servizio che vado ad utilizzare io, ovvero YouTube. YouTube immagino che lo conoscerai visto che ci sei adesso su comunque se non dovessi conoscerlo YouTube è questo servizio di Google che vi permette di vedere principalmente dei video anche in musica vedrete dei video musicali andando qua sulla barra di ricerca voi potete cercare ad esempio musica playlist e come vedete questo sicuramente lo farete spesso e ci sono ad esempio le canzoni del momento e tante altre cose questo è esattamente quello che non dovete fare nel senso che voi dovete andarvi a scegliere la musica in base a quello che vi serve, poi andate qua, la cosa migliore è fare playlist music, ad esempio siete in palestra, gym, poi qua playlist, vedete, ne avete una qua, che sono già delle playlist fatte da persone esperte che sanno come scegliere la musica. Per esempio se voi vedete motivational music, quindi la musica motivazionale che utilizzate quando o siete un po' giù di tono comunque volete ancora quella carica in più per studiare come vi dicevo prima mettete o deep concentration oppure study vedete deep concentration study musica music addirittura ecco qua deep focus deep focus. Cioè, aprite uno di questi video mettete su delle buone cuffie con uh, un buon isolamento e andate voi direte ma può essere che sia così facile ma mi stai prendendo in giro per provare per credere fatelo mettetevi quelle cuffie, scordatevene, mettetevi un timer da e iniziate a studiare e vedete quanto facevate prima e quanto fate ora. Non dimenticare mai che nella pianificazione della tua routine giornaliera devi includere anche la musica. Deve diventare per te una consuetudine abbinare quel tipo di musica o di playlist a un'attività. Ti aiuterà moltissimo a tenere e rispettare il tuo ritmo. Voglio parlarti probabilmente della piattaforma più famosa e diffusa d'oggi, Spotify, quindi disponibile sia su smartphone sia su computer, eccolo qua. Come vedi Spotify ti spiegherò tra un secondo, io non lo uso più. Infatti, non c'è l'accesso fatto e ti spiegherò da poco perché. Ad ogni modo, è il servizio che offre, a parer mio, la miglior gestione automatica, nonché personale, delle playlist, nonché dei consigliati. Puoi creare delle tue playlist e condividerle, ad esempio attraverso un link per far vedere agli altri che musica ascolti, o puoi pubblicare le tue produzioni come podcast, canzoni. Ad ogni modo, c'è un però. Infatti soprattutto l'app smartphone presenta una limitazione non da poco, ovvero la massiccia presenza di annunci pubblicitari, che interrompono la riproduzione molto frequentemente. Nella versione gratuita dell'app Così che sei praticamente obbligato A comprare la versione a pagamento Perciò dato che a me pesava molto Questa cosa e non volevo comunque Andare a craccare nulla Preferisco utilizzare sul mio smartphone Youtube Music Ecco Youtube Music che come vedi è sostanzialmente Youtube, qui ho già il mio stesso account Avrai anche le tue playlist di Youtube normale Il focus principale è sulle canzoni Non che anche i video musicali ovviamente Ma sono in secondo piano Ed è questo proprio il bello, infatti quando sei Mobilità quando sei sul bus non devi consumare tutta la connessione dati, oppure non devi rimanere là ad aspettare che carichi perché puoi utilizzare solamente il file audio. L'unica piccolissima limitazione è che devi tenere lo schermo acceso con la versione non a pagamento. Ma ciò almeno per me non è assolutamente un problema, visto che ho un'ottima batteria. Ad ogni modo è da tenere in considerazione perché ad esempio ha iPhone e si trova nella condizione di dover risparmiare il massimo della batteria. Questo era qualche mio consiglio su come scegliere la musica in base alle tue necessità nonché l'uso dei servizi che ho sfruttato maggiormente se ti è piaciuto questo video lascia un mi piace innanzitutto iscriviti poi leggi nei commenti che non vedo l'ora di sapere cosa ne pensi tu di questi servizi e di altri dei quali non abbiamo parlato che io non ho mai utilizzato come Apple Music, Amazon Music o altri sui quali non vedo l'ora di sentire la tua... e mi raccomando non perdere i nuovi contenuti di valore let's fucking go!